andrà in onda alle ore 6.45 con le notizie per gli agricoltori. No, no, io sono il tesoriere del comitato del PIC. <tose> niente di noi, tesoriere. E le risposte non a me, ma al nostro produttore. Arrivederci alla prossima settimana. <tose> Immaginate una sera come tante altre, un ragazzino di 12 anni che fa i compiti seduto sulla sua scrivania cosparsa di libri e quaderni, in silenzio interrotto dal ronzio costante proveniente da un vecchio Mac. Immaginate poi che il ragazzino alzi un momento gli occhi dei libri e si perda nel vedere il pulviscolo illuminato dalla lampada accesa sulla sua scrivania. Ora sappiate che quel pulviscolo siamo noi, viaggiamo alla velocità del suono per diffondere la nostra verità, siamo ovunque pur restando ben nascosti, siamo pronti a resistere per resistere. Benvenuti sulla nostra radio! Radio Guerrilla Liberi di essere liberi Oggi vogliamo raccontarvi la storia del nostro eroe Aaron Schwartz.